Benvenuti a tutti. Benvenuti a tutti. È un piacere vedervi qua questa domenica. È un piacere vederlo qui questa domingo. Qualcuno lo vediamo differente perché si è sposato. Alguno lo vediamo differente perché si è casato. Qualcuno lo vediamo differente perché si è battezzato. Alguno lo vediamo differente perché si è battezzato. Qualcuno lo vediamo diverso perché si è colorato sotto il sole. Lo vemos si è bajo il sole. Però la cosa bella. Però lo bonito? è che ogni domenica siamo sempre più belli è che cada domingo sempre más quindi quando la persona che sta ferma a te più come sei bello per la, la persona che sta solo che bella sta solo che bella sta solo che bella sta solo che che guapo sta che bella sta che bella sta che che dobbiamo essere solo a Dio che che bella a Dio e noi dobbiamo essere perseveranti nell'obbedienza e dobbiamo essere costanti nell'obbedienza perché uno dei problemi che abbiamo uno de los que è essere obbedienti eh, nei momenti difficili Es ser en los momentos difíciles. Es fácil ser obediente cuando las cosas van bien. El problema es ser obediente cuando, cuando las cosas van lo contrario de como tendrían que ir. El problema es ser obediente cuando atravesamos la pasamos por la prueba o el. ¿Qué Sarandeo. Perché dobbiamo imparare ad essere perseveranti nell'obbedienza. Perché dobbiamo imparare ad essere costanti nell'obbedienza. E quindi dobbiamo leggere Luca capitolo 22. Per questo dobbiamo leggere Luca capitolo 22. Dal verso 28 al verso 32. Dal versicolo 28 al 32. <coughs> Empero vosotros sois lo che habéis permanecido conmigo in mis tentazioni yo pues os ordeno un reino como mi padre me lo ordenó a mí para que comáis y bebáis en mi mesa en mi reino y os sentéis sobre tronos, juzgando a las doce tribus de Israel dijo también el Señor, Simón, Simón he aquí Satanás os ha pedido para zarandaros como a trigo mas yo he rogado por ti que tu fe no falte y tú, una vez, una vez vuelto confirma a tus hermanos son momentos en nuestra vida difíciles Hi momenti in nuestras vidas che sono difficili momenti che non comprendiamo momenti che non situazioni di prova situazioni di prova situazioni in cui sembra che quello che Dio ci ha detto non si verifica, si verifica il contrario e situazioni in cui pare che quello che que Dio dice non sino che passi il contrario però proprio in questi momenti però... justo in questi momenti sono i momenti in cui dobbiamo essere obbedienti sono i momenti in cui dobbiamo obbedire, anzi, di più di più Dobbiamo essere felici nei momenti della prova. Dobbiamo essere felici nella prova. Come dice Giacomo capitolo 1 verso 2? Come dice in Santiago capitolo 1 versículo 2. Santiago. so no, Allora Santiago capitolo 1 versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando cayeréis en diversas tentaciones. Considerate una grande gioia Tenet por sumo gozo quando vi trovate ad affrontare le prove quando cayerete in diverse tentazioni. Perché Poi lo spiega nel versículo 12? Perché lo spiega nel versículo 12? Uh, Bienaventurato è il varone che sufre la tentazione, perché quando fuere provato recibirà la corona di vita che Dios ha promettuto a los que le amano colui che sopporta la prova il che sopporta la prova riceve una corona. una corona sarebbe bello fare uno studio sulle corona perché la Bibbia parla di queste corona sarebbe bello fare uno studio sulle coronas perché la Biblia parla di queste coronas però qui dice che chi persevera nella prova però qui dice che chi è costante nella prova riceve la corona, della vita. la corona della vita e noi dobbiamo sopportare le prove e le prove perché essere obbedienti nei momenti normali è semplice ser en los il problema è essere obbedienti nei momenti difficili El problema es ser en se domani mattina dovesse arrivare la persecuzione si que la quanti cristiani rimarrebbero fedeli? ¿Cuántos cristianos se, se quedarían fieles? Imagina que domani diranno che mañana dirán Ah, va bene, tutti quelli que, eh, hanno una vanno in todos los que tienen una Biblia se van a la cárcel ¿Cuántas personas se quedarían fieles en la prueba? ¿Cuántos de nosotros se quedarían fieles? Però nella prova Pero es justo en la prueba que nosotros rimanere fedeli al Signore. Quando Dio ti fa una promessa. Dio ti una promessa quella promessa sarà approvata. Questa promessa sarà provata. Quando Dio ti dà la, la promessa al popolo di Israele. Dio una promessa al popolo di Il popolo di Israele dovete passare per un deserto. E poi ti può che passare per un deserto. Per poter arrivare ad un livello di benedizione più alto. Per arrivare a un livello di benedizione più alto. Perché Dio ti fa passare attraverso la prova. Perché Dio ti fa passare per prove. Per farti arrivare ad un livello più alto. Perché arrivi a un livello più alto. Loro avevano visto tante cose in Egitto ellos habían visto muchas cosas en Egipto. habían visto um, eh, le rane. Habían visto las ranas. habían visto uh, le habían visto los mosquitos. habían visto morir los primogénitos de los, de los egipcios. Y veían que todas estas plagas solo eran para los egipcios, y no para ellos. Morían todas las vacas de los egipcios. Pero las de ellos no. E quindi Dio li tirò fuori dall'Egitto con una mano potente. E Dio li tirò fuori dall'Egitto con una mano poderosa. Arrivarono di fronte al mare, Dio aprì il mare. del Loro passarono all'asciutto. Passarono al secco. Però quelli che stavano dietro di loro però, salirono sotto all'acqua. Però quelli che stavano dietro di loro si terminarono. Però quando arrivarono nel deserto. Però quando girarono nel deserto. Dovettero passare per tre giorni senza acqua. Pasaron 3 días sin agua Yo no sé si sabéis lo que significa estar 3 días sin agua No sé si sabéis lo que significa estar 3 días sin agua y en el desierto Cuando tú a Israel Cuando viajas a Israel e esci dal pullman per andare a fare la visita, per fare la visita, e vai a vedere il deserto. Y vas a ver il desierto esci. Sales e dopo 5 minuti vuoi tornare di nuovo sul pullman. E dopo 5 minuti nel bus. Perché c'è l'aria condizionata? Perché c'è condizionata E fuori ci sono 40-50 gradi. E fuori hai 40-50 gradi. È una temperatura bruttissima nel deserto. È una temperatura molto molto fea, il deserto. Immagina di rimanere tre giorni senza bere Immagina di quedi tre giorni senza Però loro durante questi tre giorni di prova, però durante questi tre giorni di prova, si iniziarono a lamentare contro Dio. Si iniziaron a chejar con Dio. Ah, Signore, tu ci hai portato fino a qua per morire nel deserto. Signore, tu lo llevaste hasta qui per morire nel deserto. Però soltanto quelli che furono fedeli nel mm. deserto solo en desierto, entrarono nella terra promessa. En la, la promessa era per tutti. La era para todos. Però solo quelli che furono fedeli nella mm. prova solo la prueba, ereditarono la promessa. E la promessa. E quindi molte volte Dio ti fa delle promesse Por eso muchas veces Dios te da promesas profecías, sonni, Llegan profecías, sueños, visiones Pero, tú la Pero tendrás que pasar por la prueba Y cuando serás fiel en la prueba, en la prueba Entonces te, te será dado lo que Dios te prometió Porque Dios no te da nada si antes no te prueba Porque la prueba es necesaria para llevarte a un nivel más alto la prova non serve a Dio. La prova non le serve, a Dios. serve a noi. Serve a Quando Dio diede delle promesse ad Abramo, le, dio promesse a Abraham, le disse che gli avrebbe fatto essere padre di moltitudini. Che gli avrebbe fatto prosperare in una maniera incredibile. Lo hecho de maniera Però prima che si manifestasse questa promessa, que Abramo fu messo alla prova perché Dio aveva bisogno perché Dio necessitava che Abramo passasse per questa prova che Abramo passasse per questa prova la prova non era per vedere se Abramo era fedele o no la prova non era per vedere se Abramo era fedele o no perché Dio già lo sapeva perché Dio lo sapeva ma la prova serviva a togliere le cose sbagliate che ancora c'erano nel cuore di Abramo però la prova serviva per quitarle le cose mali che ancora stavano nel corazon di Abramo quindi quando alla fine Dio gli da un figlio per questo quando al final gli da un hijo all'improvviso Dio gli parla che glielo vuole togliere di repente Dio le parla che quiere vuole quitarlo Génesis 22 verso 1 e verso 2 Génesis capitolo 22 versicolo 1 e 2 e <coughs> accontenzio dopo di de queste cose che que tentò Dio a Abram e gli dijo: Abram e lui rispondi Eme aquí e dijo: Toma ora tu hijo tu único Isaac a quien amas e vete a terra di Moriah e offrecelo lì in holocausto sopra uno dei monti che io te dirò Abramo dammi tuo figlio Abramo dammi tuo figlio quello che tu ami il che tanto amas no Ismaele che quello lì tu l'hai cacciato da casa quello non ti piace no Ismael che tiraste da casa il che non ti piace no no proprio Isacco quello che tu hai avuto in tarda età no giusto Isacco il che tu viste quando eras più vecchio proprio quello dove io ti ho dato le promesse il dove io ti ho dato le promesse proprio quello tu mi devi dare Justo ese tienes que darme. E molte volte Dio ci chiede di dargli proprio le cose a cui noi ci teniamo. E molte volte Dio ci chiede di darle le cose a cui più uh, amamo. Le cose che più ti piacciono. Le cose che più ti piacciono. Proprio quelle Dio molte volte ti chiede di mettere sull'altare. Molte volte Dio ti chiede giusto queste cose. Ti piace il tuo lavoro? Ti piace il tuo lavoro? E all'improvviso Dio ti dice dammi il tuo lavoro. E di repente Dio ti dice dammi il tuo lavoro. Perché? Perché? Perché, Dio, la prova, Perché Dio attraverso la prova vuole andare a togliere quelle cose che ancora ci sono nel tuo cuore. In modo che tu possa essere pronto per ricevere la promessa. Listo ricevere la promessa. Alla fine, mentre Abramo stava lì per uccidere il figlio, al final, stava lì per matar al hijo, Dio gli disse: No, no, fermati. Gli disse, Io ho visto che tu sei disposto anche a darmi tuo figlio vi che tu stai disposto a darmi tuo tu figlio e fece una cosa che tu trovi poche volte nella Bibbia e questo che tu trovi poche volte nella Bibbia 22 dal verso 16 al verso 18 Genesis 22 del versicolo 16 al 18 e dice per me stesso ho jurato, dice Jehovà Que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado, rehusado a tu hijo único. Bendiciéndote bendeciré, y multiplicando multiplicaré tu simiente como las estrellas del cielo, y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu simiente poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las gentes de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Esta no es solo una promesa. Esta no solo es solo una promesa. Dio molte volte fa promesse Dio muchas veces hace promesas Però poche volte tu leggerai che Dio giura una cosa Però muy poche volte leerai che Dio jura una cosa Qui non gli sta facendo una promessa. A chi non le sta facendo una promessa. Non so se comprendete la differenza della cosa. Non so se intendete la differenza della cosa. Una promessa è bene, io ti faccio entrare nella terra promessa. Una promessa è bene, io ti faccio entrare nella terra prometida Però sei tu che devi andarti a conquistare la terra promessa. Però tu devi que conquistarti questa terra promessa. Ma quando Dio ti giura qualcosa. Però quando Dio ti jura qualcosa. Tu o farai quella cosa, o non la farai, quella cosa si compirà. Tu che harai solo una sesta cosa, questa cosa si compirà. Perché non è una promessa, è un giuramento. Perché non è una promessa, è un giuramento. E quando Dio giura è un dato di fatto. E quando Dio giura è, è un hecho. Abramo avrebbe potuto uccidere i figli. Abramo avrebbe potuto matare i figli. E Dio gli avrebbe dato altri figli su cui gli avrebbe risuscitato il figlio per la promessa. E Dio gli avrebbe potuto resuscitare il hijo per la promessa. Perché aveva fatto un giuramento. Perché le giurò qualcosa. E quindi forse ci sono delle persone che stanno attraversando... Momenti difficili. Tu hai visto promesse nella tua vita, però non si sono. hai avuto promesse ma non si sono realizzate. Tu hai promesse nella tua vita, però non si realizzarono. Forse Dio ti sta chiedendo di togliere delle cose dalla tua vita. Per mettere Dio al primo posto. Per Però oggi ti vogliamo dire questo. Por qué esto? Dio ti sta dicendo rallegrati e gioisci. Dio ti sta dicendo allegrati e tengo. Perché Dio giurerà benedizione sulla tua vita. Perché, Dio va a tua vita. Perché quando noi passiamo, per passiamo per la prova. È una preparazione alla benedizione. È una preparazione per, la benedizione. per farci togliere le cose che ancora ci, ci sono nel nostro cuore. Per le cose che aún nostro Che ci impediscono di ricevere la benedizione. De la benedizione. Perché ci sono cose che sono ostacoli nella nostra vita. Porque hay cosas que son obstáculos en nuestra vida. Malaquías 3, capítulo 3. En Malaquías 3, capítulo 3. He escrito una cosa. Allá. Y sentarse ha para afinar y limpiar la plata. Porque limpiará a los hijos de Leví. Los afinará como a oro y como a plata. Y ofrecerán a Jehová ofrenda con justicia. C'era una volta un gruppo di sorelle che stavano facendo uno studio biblico. Abbiamo messo un gruppo di hermanas che stavano facendo uno studio biblico. Lo studio biblico in casa. In casa. E lesero questo versetto. E leggerono questo versicolo. E quindi dissero che significa purificare l'argento? E disse, che significa purificare la plata? E quindi fra di loro nessuno sapeva dare una risposta. E quindi una sorella decise di investigare più a fondo la situazione. E una delle a fondo questa cosa. E quindi andò da un orefice a chiedere questa cosa. Y se fue de un para pedir estas cosas. E quindi questa persona che lavorava con l'argento la, la fece andare lì proprio il giorno in cui lui purificava l'argento. Lo hizo Irai justo il giorno in cui purificava la plata. E vio tutto il processo di, di come si purificava E vio tutto il processo di come si purificava la plata. E lui disse guarda che l'argento deve essere purificato. Mira che la plata tiene che essere purificata. Attraverso il fuoco. Attraverso il fuoco. fuoco. Però se eh, tu rimani l'argento troppo tempo sul fuoco. Però se la plata se queda demasiado tempo nel fuoco. L'argento si, si rovina. Si arruina. Quindi l'argento va messo nella parte più forte della fiamma. La piatta tiene che ponersi nella parte più forte della chiama. Però l'orefice sta lì a guardare secondo per secondo l'argento durante questo processo. E sta mirando cada secondo il processo della plata. Per evitare che l'argento si perda. Per evitare che si perda la plata. Però la cosa più bella. Però bonito... È quando lei gli chiese ma come fai a sapere quando l'argento è tuo? quando egli le come sabes che la plata está lista e lei rispose quando, riesco, lui rispose quando riesco a vedere il mio volto riflesso nell'argento e, nella e qui dice la, e dice la Bibbia che Dio si siederà come chi purifica l'argento che Dio si se sentirà come chi purifica la plata. cioè, sta lì a guardarci nel momento della prova. E momento de per fare in modo che noi non superiamo il tempo della nostra prova. No, para no el de perché se superiamo il tempo, questo ci potrebbe distruggere la vita. Nos pudier, nos la vida. ma lui ci rimane durante la prova, giusto il tempo. però, nella prova, giusto nel tempo. che lui inizia a vedere il suo volto riflesso su di noi. Dobbiamo riflettere il volto di Cristo. Que il rostro de Dios. Però affinché questo si verifichi, Pero para que esto pase, Dio deve farci passare molte volte per la prova. Dios tiene que pasar por la prueba. Perché solo attraverso il fuoco solo attraverso il fuego si può purificare la nostra vita. C'è poi un'altra cosa. cosa. Nel passaggio che abbiamo letto all'inizio... Nel versicolo che abbiamo leído all'inizio, non si parla della prova. Non si parla della prova. Si parla del setaccio. Si parla del sarandero. È differente dalla prova. È differente dalla prova. Perché la prova viene da Dio per toglierci le cose che ancora ci sono nella nostra vita. Perché la prova viene da Dio per quitarle cose che ancora ci sono nella nostra vita. E serve alla fine per portarci ad una benedizione più alta. E al final serve per llevarnos più alto. Però ci sono invece il setaccio. Però hai los saranderos. Che non vengono da Dio. Che non viene da Dio. Se no che vengono dal diavolo. che diavolo. Perché il diavolo parlò con Gesù. Perché il diavolo parlava con Gesù. E disse io voglio setacciare. sarandear, sí. Voglio setacciare sí. la vita di Pietro. Perché perché il diavolo le dice a Dio, io voglio sarandear la vita di Pedro. Però Gesù non ha permesso che la fede di Pietro venisse meno in questo processo. Però Gesù non permesso che la fede di Pedro venisse meno in questo processo. Perché il diavolo voleva. Eh, fare in modo che Pietro rinnegasse il Signore perché il diavolo voleva che Pietro renegasse al Signore affinché le promesse che Dio aveva fatto sulla vita di Pietro si potessero perdere che le promesse che sulla vita di Pietro si questo è quello che successe con Job questo è quello che que passò con Job Job, ad un certo punto il diavolo andò da Dio e iniziò a parlare con Dio questo um, de... lo passò con Job, per esempio il diavolo si fu a parlare con Dio e Dio gli disse, guarda, hai visto Giobbe come è fedele. E io gli dico, mira Job lo fiel che è. E il Diavolo disse, "Dammelo un po' a me, ti faccio vedere io se continua a essere fedele E il diavolo gli dice, buono, dammelo a me, a vedere se si, si è fiel Però durante la prova Giobbe è rimasto fedele. Però durante la prova Job si è fiel fedele. Era un setaccio. Era un sarandero. Però Giobbe fu fedele. Però Job fu fiel Sadrac e e Abdenevo. Sadrak Furono passati per un forno di fuoco. Furono passati per un forno di fuoco. Perché la loro eh, dovevano essere setacciati dal diavolo. Que por el diavolo. Lo stesso Daniele, el mismo Daniele fu buttato nella fossa dei leoni. En el, en con los perché il diavolo voleva mm. che la sua fede venisse meno. Quiere, que su fe menos. la Bibbia ci parla di Josafat La Bibbia no di Josaphat. Che dovete aff affrontare tre. Re Eserciti nemici nemici dopo che aveva restaurato il servizio a Dio. Por Dios. fu setacciato dal diavolo. Fu por el diavolo. Così come Ezechia fu minacciato da Senegalib per aver ricostruito il tempio Fu minacciato con. Por... Para il, templo. il diavolo voleva seracciare la vita di Pietro. E il diavolo voleva strandare la vita di Pedro. Perché Pietro aveva deciso di lasciare la barca. Perché Pietro decideva di lasciare il barco. Mise la sua casa a disposizione di Gesù. Puso su casa para Jesús. Perché Pietro stava seguendo Gesù. Perché Pedro stava seguendo Gesù. Perché Pietro pregava per le persone malate. Perché Pedro orava per le persone enferme. Perché Pietro stava cacciando i demoni. Perché Pietro stava facendo i demonios. Però adesso gli sta, Gesù gli stava promettendo cose ancora più grandi. Pero Jesús le estaba prometiendo cosas aún más grandes Porque, ha dicho, yo te prometo, te un regno. Porque si yo te daré un reino Vos recibiréis un bautismo de potencia Pietro, tú te llamarás Pietro, avrai un nuevo nombre Pietro, tendrás un nuevo nombre Tendrás un nuovo nome che sarà Pedro. Perché prima si chiamava Cefa. Perché prima si chiamava Cefa. E quindi il diavolo dice no, è troppa la benedizione che tu vuoi dare a Pietro. Però dice no, la benedizione, è demasiada, o sea, la benedizione che chiedi di darle è demasiata. E quindi dammelo un po' in mano a me, io lo setaccio. Dammelo un po' in mano a me, che io lo sarandeo. E ti faccio vedere se lui non viene meno. E ti mostro se lui viene meno e sa rinvenere. E quindi è il momento in cui noi ci troviamo a passare per il setaccio. È il momento in cui passiamo per il sarandeo. Dobbiamo essere fedeli a Dio. Fieli a Dio. Il diavolo disse: Ah, Giobbe è fedele perché tu lo benedici. Ah, Job è fiel, il diavolo dice: Giobbe è fiel perché tu lo benedices. Quindi, quando siamo nel setaccio, noi ci dobbiamo rallegrare. Quando siamo nel sarandeo, dobbiamo alegrarnos. Perché ci dobbiamo rallegrare? E perché? Perché il diavolo ha paura di noi. Perché il diavolo tiene miedo di noi. Iniziamo ad essere conosciuti nell'inferno. Perché quello che stiamo dimostrando con la nostra vita è veramente la nostra fede. Perché quello che con la nostra vita è la Attraverso l'obbedienza stiamo veramente dimostrando che la, la Bibbia è reale. Attraverso l'obedienza stiamo dimostrando che la Bibbia è reale. E quindi dobbiamo rallegrarci perché il diavolo inizia ad avere paura di noi. E dobbiamo rallegrarci perché il diavolo tendrà miedo di noi. Inizia a parlare contro di noi. E inizia a parlare contro di noi. Ah, e mira miros ahí nell'Oridein in Valencia. E sono sempre lì a pregare. E sempre ne stanno llorando. Prima che inizia il culto. Antes di iniziato a pregare per la gente di Valencia. A orare per la gente in Valencia. Per un risveglio. Per un avviamento. Quindi il diavolo si interessa a noi. Il si interessa a nosotros. Perché vuole setacciarci, Perché Metterci alla prova, E quindi iniziamo a diventare famosi anche nelle tene. tenebre. Quando si manifestarono dei, delle persone indemoniate? E c'erano dei figli di Sheba che volevano fare un esorcismo? e estaban i figli di Sheba che que volevano uh, librarlos. I demoni dissero: Io a Paolo lo conosco. Io conosco a Paolo. Conosco Gesù. Gesù. Ma voi chi siete? E li presero a ammazzare. E li ospegarono. Paolo che era un servo del Signore. Paolo che era un servo del Signore. Era conosciuto in tutto l'inferno. Era conosciuto in tutto l'inferno. I diavoli si vedevano. I diavolo si vedevano. E stavano tutti ecciaccati, tutti distrutti. E stavano lì tutti distrutti Ah, da dove vieni? Da dove vieni? Eh, no, ho incontrato un uomo, si chiamava Paolo mi ha distrutto. Ah, è che un uomo si chiamava Paolo e mi ha distrutto Ah, è lo stesso che a me, la, la, la settimana scorsa, mi ha. Mi ha dato un sacco di bocchi. Ah, è il mismo che mi ha dato la settimana passata. E quindi gli altri demoni quando sentivano stava arrivando Paolo, scappavano. E, e gli altri demoni quando sentivano che stava arrivando Paolo, scappavano. Questo ci prende ammazzate pure noi. E questo lo spega a noi E anche noi iniziamo ad essere famosi. E noi anche nos volviamo famosi. Ah, stanno arrivando quelli di luce delle nazioni. Ah, llegano i delus per le nazioni. Scappiamo, scappiamo, questi e ci hanno che questo lo spiega. Perciò è bello essere setacciati. Por eso es, es bueno ser salandeados. Porque significa que lo que estamos haciendo está produciendo un resultado. Porque significa que lo que estamos, que lo que estamos haciendo está produciendo algo. ¿Por qué nos debemos rallegrare cuando venimos salandeados? ¿Por qué tenemos que alegrarnos cuando Porque Jesús prega por nosotros. Porque Jesús ora por nosotros. Jesús no, no pregaba per todos. Jesús no oraba por todos. Sí, pregaba por todos los malados, pregaba por todos los que necesitaban. Oraba por los enfermos para los que necesitaban. Però quando dice a Pietro: dice a Pedro, Pietro, il diavolo ti vuole setacciare. Pedro, il diavolo quiere... Però dice: Non ti di preoccupare. E se no perché io ho pregato per te. Por ti. La tua fede non verrà meno. Fe no meno e, sì. quando e quando tu ritornerai, confermerai i tuoi fratelli. Basta tus hermanos. Gesù non prega per tutti. Gesù non ora per tutti. Ma prega per quelli che sono setacciati dal diavolo. Per ora per quelli che saranno sarandeati per il diavolo. Quindi anche se tu sei in questo momento setacciato dal diavolo. Però se in questo momento stai sarandiato per il diavolo. Rallegrati perché Gesù sta pregando per te. Allegrati perché Gesù sta orando per te. E ti. la tua fede non verrà meno. E il tuo fede non verrà E quando finirà il setaccio? E quando terminerà il sarandeo? Dio ti, Dio ti utilizzerà per benedire i tuoi fratelli. Dio ti userà per benedire i tuoi sorvani. Amén. E la terza cosa per cui ci dobbiamo rallegrare la cosa per la che che è perché Lui ci benedirà dandoci la corona della vita. Es nos va decir, la corona de vida. Quando tu studi la Bibbia e vedi che ci sono queste corone, la que queste corone non sono per tutti. Estas no son para todos. La salvezza è per tutti. La è para todos. Però quando tu entrerai in cielo, Pero al cielo ci saranno dei, dei premi specifici per ogni persona. Cada persona. E tutti quelli che sono stati fedeli nelle prove e nei setacci y los que en las y en los aradeos, riceveranno le corone della vita. E noi vogliamo ricevere i premi in Cielo. Quindi, cosa dobbiamo fare quando ci troviamo nel setaccio, nella prova? Per questo, che dobbiamo fare quando stiamo nel zarandeo, nella prova? La prima cosa è resistere. Lo primero è resistere. Vegliando e pregando. Uh, in... sí. Ora. Velando e orando. Dobbiamo resistere. Dobbiamo resistere. Perché è molto facile gettare la spugna nel momento in cui le cose non funzionano bene. Perché è molto, facile tirar la toalla quando le cose vanno male. Però la Bibbia ci dice una cosa: la dice algo. in Santiago Giacomo 4, versetto 7, en 4, 7. ci dà una chiave per resistere il momento della prova. Nos dà una chiave per resistere nel momento della prova. <coughs> Someteos, pues, a Dios, resistid al diablo e de vosotros subirá resistete al diavolo e lui fuggirà da voi resistete al diavolo e lui oirà ah, no. è una guerra che si combatte nella tua mente è una guerra che si pelea in tua mente dove tu devi essere fedele alle promesse che Dio ti ha, ti ha dato dove tu devi essere fiero a promesse che Dio ti ha dato nel momento in cui la tua mente inizia a vedere cose diverse da quello che Dio ha detto nel momento in cui la tua mente ve cose diverse da quello che Dio ha detto è lì che tu devi resistere al diavolo al essere fedeli a quello che Dio ti ha detto nella sua parola e il diavolo fuggirà da te come puoi resistere come puoi resistere vegliando e pregando y orando. Gesù lo disse ai discepoli Jesús lo dijo a los era notte era de noche. si stava avvicinando il momento più difficile della vita di Gesù Se más de la vida de Jesús. e Gesù gli disse vegliate e pregate per non cadere in tentazione le dijo, Velen y oren para no caer en Quindi la prima cosa che dobbiamo fare, que que hacer, se, se stiamo attraversando la prova o il setaccio, è resistere, vegliando e pregando. E la seconda cosa lo segundo, è dichiarare la nostra fede. Es fe. La nostra bocca ha potere della vita e della morte. De de Però ci sono dei cristiani che dichiarano le cose negative. negative. Ah, io lo so che adesso le cose non vanno bene, mi succede questo mi succede quest'altro. Ah, io so che le cose non verranno bene, che que passerà questo e l'altro. Dove sta la nostra fede? Fe? Dichiara le cose positive. Declara las cosas positivas, li, li, li los Mesach y Li en el forno. Y el rey dijo: Vos davanti a me. el rey dijo: Usted tiene que arrodillarse delante de mí. Pero, díselo, nos a Pero ellos dijeron nosotros nos vamos a arrodillar solo delante de Dios. Y dijeron: nuestro Dios potente a salvarci dal forno di fuoco. tiene el poder para salvarnos del horno de fuego. Pero aunque si no lo hará. Però hasta si no lo hará y noi rimaremo fieles a Dios. Digerarlo la loro fede. Declararon su fe. Anche si Dios no lo fará, noi hará, nosotros nos quedaremos fieles con lo que Dios nos dijo. Job dichiarò la sua Job declaró su fidelidad a Dios. Dice anche se lui mi uccidesse. Si, si él me matase, y lui confideró. Confiaré en él. Dichiarare la di Dio. Declarar la palabra de Dios. Quindi dobbiamo resistere vegliando e pregando. Que resistir, e, llorando, e dobbiamo dichiarare. Perché anche se passeremo per le difficoltà, tutto quello che potrà succedere. Si las si todo lo que potrà pasar, anche se le cose non vanno come noi immaginiamo o pensiamo, si las cosas no van noi continueremo a credere nel Signore. creyendo nel Signor. Amen. Amen. Lui è la nostra salvezza. Él quanto durerà il periodo di setaccio di proprio? Quanto durerà il periodo di sala... saladero? Per Daniele fu 24 ore nella fossa dei leoni. Per Daniel fu 24 ore con i leoni. Per Sadrà sa che è il tempo di un barbecue. Per Sadracca e mi sa che e il tempo di una barbacoa. Per essere Mardoccheo 3 giorni. Per Mardoccheo 3 giorni. Possono essere dieci giorni, tre mesi, non lo so. Può essere dieci, tre mesi, io non so. Job sé. passò per tutto questo per nove mesi. Job passò tutto questo per nove mesi. Però alla fine finirà. Però al finale fin terminerà. Non può piovere per sempre, dicevo Filippo. Come diceva una pellicola, non può piovere per sempre. Finirà. Terminerà. Però con la tua fedeltà. Tu guadagnerai la tua corona. Però con tua fidelità guadagna la tua corona. Anche per Pietro furono tre giorni difficili. Per Pietro también furono tre giorni difficili. Però la sua fede non venne meno. Pero su fidelidad no vino menos. e dopo ritornò al Signore e volviò al Signore confermò i suoi fratelli a sus ricevette il battesimo del, dello Spirito Santo, Recibió el de Spirito Santo. ricevette un'unzione che solo la sua ombra guariva le persone un che solo su las Pietro non poteva essere messo nel carcere no podía ser en la perché le porte del carcere si aprivano davanti a lui de e gli angeli camminavano davanti a lui e gli aprivano le porte e fu uno dei più grandi strumenti della storia antica. uno Però fu fedele nella prova. Però fu, fiel la fu fedele nel setaccio. Fu fedele nel saladero. Giobbe. Oh. Dio gli diede il doppio. Dio le dio il doble Visse 140 anni in più dopo la prova. Vivì 140 anni in più nella prova. Il sazio di giorni vide 4-5 generazioni dopo di lui. vio 4 o cinque generazioni dopo di lui. Giosafat, Fosafat. Dio gli diede la valle di benedizione. Dios le dio la valle di Mardoccheo. Mardoccheo, Dio lo fece diventare il secondo, il secondo del regno. Daniele gli tolse Dio tutti i suoi nemici a Daniele quittò i suoi nemici e diventò il primo del regno e si volviò il primo del regno Sadrach, Mesach e Abdenego Sadrach, Mesach e Abdenego diventarono delle persone di governo nel regno si e empezzarono a governare nel regno e Dio addirittura fece mandare una legge per onorare il loro Dio e, Dio e il re mandò una legge per onorare il loro Dio Dio opera attraverso la prova Dio sopra attraverso la prova Dio opera attraverso i setacci. So, per questo dobbiamo rallegrarci quando stiamo passando per questo tempo. Per questo dobbiamo rallegrarci quando passiamo questo tempo. Perché sta per arrivare il premio. Perché sta per arrivare la ricompensa. Sta per arrivare la corona della vita. De Quindi, se sei in un setaccio... Io credo che molti di noi attraversano periodi di questo tipo. E credo che molti di noi passano per O che anche la Chiesa passa per un periodo di setaccio. O che la leste passa per un periodo di saladero arrivi la benedizione di Dio Antes de que la de Dios, perché siamo in una guerra, guerra. ieri quando ci siamo, abbiamo fatto i battesimi tutti avevano le magliette militari militar, per ricordarci che siamo in una guerra, una guerra. e nonostante le prove e le difficoltà e a pesar de las e las stiamo qui adorando il Signore aquí adorando il Signor. stiamo qui cercando Dio aquí Dios. e lo continueremo a fare e seguiremo facendolo. Se Dio ci guarirà o non ci guarirà, noi lo continueremo a lodare. Che Dio ci no sane o no, seguiremo lodando. Che Dio ci benedirà o non ci benedirà, lo continueremo ad adorare. Che él nos, uh, libre o no, seguiremo alabandolo. Che quello che lui ci ha detto si verificherà o non si verificherà, noi lo continueremo a lodare. Che lo che nos dice passa o non passa, seguiremo salavandolo. Perché questa è l'obbedienza. Perché questa è es l'obbedienza. Perché questa è la fede. Esta es fe. E alla fine al final, noi riceveremo la corona della vita. Quindi questa mattina mm. se tu stai attraversando questo momento difficile. Stamattina si stai passando per questo momento difficile. Se Dio sta continuando mm. a lavorare il tuo cuore, e la tua vita per togliere delle impurezze. Se Dio sta in tua vita, in tuo per O il diavolo ti vuole setacciare perché ti vuole scoraggiare. O il diavolo ti vuole scaricarti per disanimarti. Solo devi resistere. Solo devi resistere. Pregando e vegliando. Velando e orando. E dichiarando la tua fede tu Perché la risposta sta arrivando. Perché la risposta sta arrivando. Amen. Quindi vogliamo avere adesso un momento per pregare. un momento per Salutiamo tutte le persone che ci seguono in diretta attraverso Facebook. Salutiamo tutti i in diretta.